In questo tutorial vediamo come creare un class Notebook, quindi un blocco appunti da utilizzare con una classe. In pratica si tratta di un OneNote, eh, quindi eh, chi sa già, ha già visto i video tutorial di OneNote eh, sa come si utilizza, eh, però ci sono delle funzionalità in più studiate apposta eh, per l'utilizzo in classe. Quindi clicchiamo su questa icona, si apre una nuova finestra nel browser, abbiamo quattro possibilità, creare un nuovo blocco appunti, aggiungere o rimuovere studenti da un blocco già esistente, aggiungere o rimuovere insegnanti, gestire blocchi appunti che abbiamo già creato, se magari vogliamo andare a cambiare qualche impostazione. Eh, vediamo come si crea un nuovo blocco appunti. Clicco qui e mi si apre eh, questa finestra vedete avremo sette passi da fare il primo è aggiungere il nome del blocco appunti io ho mh, creato già alcuni blocchi appunti mm, chiaramente si può inserire il nome che si preferisce io eh, decido di partire con eh, l'indicazione dell'anno scolastico perché ho intenzione di utilizzarlo anche nei prossimi anni scolastici poi eh, inserisco anche la materia perché eh, può essere che alcuni colleghi della classe del consiglio di classe vogliano utilizzare creare blocchi appunti analoghi e quindi indico il nome della materia per aiutare eh, gli studenti a identificare i diversi quaderni vado avanti e eh, qui mi crea una piccola panoramica di quello che verrà creato, sarà un blocco appunti suddiviso eh, essenzialmente in tre grandi spazi, lo spazio di collaborazione dove potranno inserire e modificare contenuto sia l'insegnante che gli studenti, una raccolta contenuto dove invece soltanto l'insegnante che ha il ruolo di insegnante può modificare il contenuto, gli studenti potranno soltanto visualizzare e un terzo spazio, il blocco appunto appunti degli studenti dove ogni studente avrà a disposizione uno spazio privato, privato si fa per dire perché in realtà l'insegnante lo può visualizzare e anche modificare ma non potrà essere visto dagli altri dai compagni di classe. Eh, quindi eh, uno spazio dove soltanto l'insegnante e il, il singolo studente possono andare a modificare il contenuto. Andiamo alla sezione successiva, aggiungere un altro insegnante. Se volessimo eh, condividere questo quaderno di classe con un collega eh, che abbia gli stessi nostri mh, permessi, quindi di modificare contenuti in tutte le sezioni, possiamo... In, inserire qua il suo nome e cognome eh, chiaramente deve appartenere all'istituzione quindi viene immediatamente individuato io non voglio aggiungere altri colleghi quindi vado avanti adesso devo aggiungere gli studenti gli studenti, sì, c'è scritto qui digitare o incollare i nomi degli studenti separati da punto e virgola quindi se ho già preparato un, un elenco con tutti i nomi degli studenti separati da punto e virgola non faccio altro che copiarlo e incollarlo qui dentro altrimenti eh, in questo campo è sufficiente che io vada a inserire un cognome eh, mi individuo all'interno dell'ITSOS quale studente ha questo cognome ce n'è soltanto uno inserisco un altro studente qui ce n'è più di uno vado a individuare quello che mi interessa Eccetera, adesso ne metto soltanto qualcuno non sto a metterli tutti Ok, eh, gli studenti possono essere anche inseriti in un secondo momento, uh, non ha importanza, non è necessario inserirli in ordine alfabetico, si inseriscono nell'ordine in che preferite. Tanto poi in automatico um, l'app metterà in ordine di uh, nome di battesimo in un elenco alfabetico secondo il nome di battesimo, tutti gli studenti. Quindi vado avanti e um, qua mi fa vedere. Eh, mi dà la possibilità di progettare gli spazi degli studenti. In ogni spazio individuale lo studente troverà delle sezioni. Um, queste sono quelle suggerite di default, stampati, appunti di classe, compiti a casa, quiz. Se voglio lasciare queste quattro le lascio tutte selezionate, se voglio eliminarne una la deseleziono, così come ho la possibilità di aggiungerne altre. Per esempio laboratorio. ok. Una volta che ho deciso quali sottosezioni inserire nello spazio privato degli studenti, vado avanti. Anche queste impostazioni possono essere poi modificate in un secondo momento. Andiamo avanti. Mi crea un'anteprima di quello che sarà il quaderno di classe, quindi il titolo, una sezione di benvenuto, la sezione spazio di collaborazione dove tutti possono scrivere, la sezione raccolta contenuto dove solo l'insegnante può scrivere e modificare di studenti potranno visualizzare e poi per ognuno dei tre studenti che ho inserito ha creato uno spazio privato. Creo, ci metterà magari un pochino, ecco che ehm, l'ha creato. Lo possiamo aprire in OneNote oppure in OneNote online. Eh, OneNote è eh, l'app che possiamo avere installato sul nostro dispositivo OneNote Online invece se voglio lavorare tramite browser come sto facendo adesso Come eh, cosa cambia utilizzando eh, OneNote offline lo vedremo eh, in un altro tutorial. Adesso lo apriamo in OneNote Online Ecco che l'ha aperto. Ogni volta che si crea un blocco appunti per la classe in, viene inserita una sezione che si intitola Benvenuti con una serie di pagine che possono essere utili per andare a vedere come utilizzare questo quaderno. Quindi un'introduzione generale, poi invece una serie di link per la formazione su OneNote per gli insegnanti, per gli studenti, eh, le fac quindi le domande frequenti eccetera, provare l'app blocco appunti, ci sono una serie di eh, spiegazioni eh, sta a noi decidere se lasciare questa sezione di benvenuti quindi anche gli studenti quando apriranno questo quaderno eh, vedranno tutte queste pagine oppure eliminarle ehm, per non creare magari confusione eccetera oltre alla sezione benvenuti anche in queste sezioni raccolta e contenuto in spazio di collaborazione troveremo delle pagine dedicate a um, delle spiegazioni preconfezionate diciamo che non abbiamo inserito noi um, che, a, che spiegano velocemente eh, come utilizzare eh, la sezione in questione se eh, clicco su raccolta e contenuto vedo che c'è una sottosezione che si chiama ricerca possiamo ovviamente cambiare il nome di questa sezione a nostro piacimento se clicco su ricerca vedo che di default trovo già una pagina come vi dicevo prima che si intitola introduzione alla raccolta contenuto e spiega brevemente come utilizzare questa eh, sezione. Chiaramente ehm, io qui di solito per esempio cambio il nome eh, in ricerca eh, più che ricerca la rinomino la chiamo introduzione se voglio lasciare questa pagina in modo tale che magari sia utile anche agli studenti capire a cosa serve questa sezione e poi invece voglio creare nella raccolta contenuto quindi nello spazio che utilizzo dove posso inserire contenuto soltanto io che sono un insegnante eh, voglio creare una nuova sezione quindi vado qui e la intitolo lezioni do l'ok ok. ecco qui che ho creato una nuova sezione con pagine dove posso inserire um, le lezioni quello che voglio che gli studenti abbiano a disposizione posso aggiungere quante pagine voglio nella sezione spazio di collaborazione Abbiamo una sottosezione che si intitola Uso dello spazio di collaborazione, che è quello dove tutti possono scrivere e anche qui poi si possono aprire nuove pagine e utilizzarle come più ci piace. Vediamo poi che in automatico sono stati creati gli spazi eh, privati dei tre studenti che ho inserito. Quindi eh, ognuno di loro eh, si troverà come sottosezioni quelle mh, che avevo mh, impostato durante la creazione del quaderno: compiti a casa, quiz, appunti di classe, laboratorio, che sono tutte vuote al momento. Quindi, se clicco su compiti a casa, trovo solo una pagina senza titolo. Anche qui, come al solito, cliccando qua sotto si possono aggiungere eh, pagine a piacimento. Così vale per tutte le sezioni e per tutti gli studenti che ho inserito